Non usano più soltanto una frequenza, ne utilizzano nove. Se voi guardate il libretto delle istruzioni, vi dice che è, è, è disponibile per cercare nove diverse frequenze tra quelle che sono disponibili nell'aria. E quindi gli effetti biologici si moltiplicano perché ogni frequenza ha un effetto diverso. E la storia insomma è un po' questa il 5G non è solo una questione telefonica ma eh, mette in comunicazione tutte queste frequenze con delle frequenze a 26 eh, fino a 39 GHz, quindi sono frequenze altissime che servono per l'internet delle cose e se voi per esempio eh, cercate su... Eh, la, la trasmissione Parti Chiari della radio televisione svizzera ha fatto due servizi molto interessanti sull'internet delle cose e, e sull'altra si chiama Sorvegliati Speciali ma su come attraverso eh, l'internet delle cose poi si entra nelle abitazioni e si possono vedere eh, nelle telecamere, nei computer, eccetera eh, se guardate questi servizi, vi rendete conto che eh, il 5G è una diffusione a tappeto in tutte le città no? di eh, frequenze diverse sia altissime frequenze che basse frequenze ma che comunicano tutte tra loro cioè, mentre adesso se tu devi telefonare a me per parlarmi e metterti in contatto col mio telefono, dopo i telefoni saranno già in contatto quindi è, è, il mio telefono potrebbe essere in contatto col frigorifero che gli manca il latte, che l'aveva chiesto è e così via. Cioè, questo è l'internet delle cose, significa un'immersione eh, nei campi elettromagnetici estremamente forte e elevata, di cui non abbiamo neanche la percezione adesso e neanche l'industria sa esattamente come deve essere sviluppata peraltro quello con cui sono e Quindi la cosa è estremamente pericolosa da questo punto di vista perché si tratta di una diffusione di campo elettromagnetico che triplicherà le antenne delle città e aumenterà in modo molto, molto consistente la radiazione a cui saremo sottoposti tutti i giorni. Una cosa che vorrei proporre è uno sciopero almeno di un giorno dei telefoni cellulari per dare un segnale alle compagnie che sono i che hanno il potere di qualche modo no? di, di intervenire. L'altra cosa dal punto di vista delle abitazioni si possono fare delle schermature, eh, però il, cioè, sì, le schermature si possono fare, e soprattutto per le altissime frequenze le schermature sono più efficienti. E tenete conto che il, i campi elettromagnetici attraverso il metallo non passano, per cui si possono utilizzare schermature metalliche, ci sono delle tende, ci sono.. E per ogni situazione insomma, si possono trovare dei sistemi almeno per attenuare il segnale no? a me me lo chiedono, in tante abitazioni ho dato delle consulenze e, però il problema è un problema troppo diffuso insomma, no? per, per essere affrontato con eh, la schermatura personale cioè, bisogna che in qualche modo ci si ribelli a livello complessivo poi ci si può proteggere personalmente, ovviamente prendendo delle precauzioni diverse. Soprattutto però il problema è il telefono cellulare. Se il telefono cellulare non ci fosse, non ci sarebbe questa diffusione neanche nelle antenne. No? Per l'esperienza di ricerca, io ho trovato che tutte le frequenze hanno effetti biologici. e tutte le frequ Ogni frequenza ha un effetto diverso, perché gli oggetti nelle cellule che colpiscono sono diversi per esempio io ho notato questo che facendo sperimentazione dalle basse frequenze fino alle alte frequenze ho visto che ci si spostava dalla membrana cellulare con le basse frequenze ai sistemi di regolazione genica invece all'interno del nucleo quindi eh, ogni frequenza è come se avesse una, eh, una sua Tappi. frequenza di di, di, di, di risposta, insomma, e quindi questo non c'è. Poi dal punto di vista della ricerca eh, dovete considerare che non sono state fatte ricerche su queste, sulle ultime frequenze, il fatto è che, eh, per esempio, il professor Handel eh, citava un unico lavoro che riguarda le altissime frequenze del 5G, e, e queste, queste frequenze del, del 5G hanno una penetrazione minore nel corpo no? e questa penetrazione è soltanto di pochi millimetri, 4 o 5 millimetri però è sufficiente a influire su tutte le terminazioni del sistema nervoso periferico e l'unica ricerca che è stata fatta è a questo livello qua D'altra parte, quando sono state vendute le frequenze del GSM parecchi anni fa, addirittura una quota delle, dei soldi riscossi con le frequenze sono stati dedicati, erano stati destinati per la ricerca sui campi elettromagnetici e poi non sono stati utilizzati, però almeno erano stati invece stanziati mentre invece questa volta non ci si è posti neanche il problema e quindi si continua a fare installazione di nuove tecnologie senza aver fatto ricerca sul problema.